Quando facciamo un concorso è inutile nascondere che le aspettative sono di vincerlo. E quindi eh, quello che bisogna fare è eh, riflettere sul perché non abbiamo vinto e chiederci dove possiamo migliorare. L'importante è importante essere consapevoli che tutti possono arrivare in alto. Massimo, continua a prendermi in giro, mi chiama maestro. Io ho scritto apprendista nel mio biglietto da visita. No, grazie a voi perché eh, sicuramente eh, ho visto l'emozione e la paura. E questa è una cosa che difficilmente si vede anche quando questi grandi personaggi fanno i concorsi, no? Sono tutti già vincitori all'inizio. E invece qui è stato bello perché vedere dei ragazzi che si emozionano vedere la paura vedere qualcuno che trema sono cose che non si vivono più vuol dire che la gente non sente più certe cose e qui si sono sentite per cui io vi ringrazio siete stati meravigliosi volevo fare i complimenti a Angela perché glielo ho detto fatemi veramente un grande applauso è partita con un'attacca molto alta ho detto Angela adesso sono problemi perché quando parti alto migliorare è difficile, quando si parte un po' bassi ogni anno c'è il miglioramento eccetera, per cui adesso anche tu avrai il tuo esame da superare e migliorare questo concorso che è già partito molto alto. Eh, rinnovo i complimenti a voi che, eh, che ogni volta e ogni anno che vi vedo concorrere, non voi tutti gli anni ma anche gli altri ragazzi mi... Eh, mi emoziono sempre ovviamente ringrazio voi vi invito a non fermarvi mai a salire sulle spalle dei giganti e a continuare il vostro percorso nella maniera più esplosiva che vi possa venire in mente quindi non vi fermate non vi credete mai già arrivati perché c'è sempre da imparare e, e oggi ve l'ha fatto capire a più riprese anche il maestro Freguglia che che ha scelto da tempo di considerarsi un apprendista pasticciere, non il maestro dei, dei maestri. Eh, ringrazio voi, ringrazio la giuria d'eccezione che eh, mi ha accompagnato in questa giornata e Everlasting che ci ha aiutato a realizzare tutto questo. Allora andiamo a dire la classifica, quindi andiamo a decretare i quarti classificati che sono Loris Ciccone e Sara Melograna. I terzi classificati sono Marica, eh, Rossetto e Federica Anselmi. I primi classificati sono Francesca Caonne e Martina Perego. È una targa ricordo fatta ovviamente con il materiale che noi lavoriamo per i nostri frigoriferi che è l'acciaio inox che ricorda un po' la giornata e l'evento e poi abbiamo, pensando sempre che sia giusto investire sulle, sulle future professioni eh, dei, dei giovani, un, un buono che noi diamo come azienda per poter acquisire anche dei nostri prodotti un, con uno sconto particolare che ha la validità ai due anni, quindi avrete tutto il tempo per pensare a quello che potrebbe essere di, di, vostro, di vostra utilità per la, Futura professione. E adesso i secondi classificati: Antonella Morosi e Lapo Morfini. Che anche loro ricevono in premio. 30 stampi in policarbonato e la targa ricordo del, del concorso Sotto Zero. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, continuate a seguirci e continuate a seguire soprattutto le, le lavorazioni e le creazioni dei nostri ragazzi anche una volta diplomati perché è fondamentale per loro eh, inserirsi adesso in, in ambiente lavorativo e iniziare a farsi conoscere da, da tutti per quello che valgono. Buon proseguimento e grazie ancora.